Salve a tutti ragazzi, sono S2004 E in questo video volevo farvi notare alcune cose Anche vedere Prima di tutto perché ho questo Non lo so Ma Volevo farvi vedere che non ve l'ho detto nell'altro video Ma ho messo queste rose Ne avevo tre e le ho messe qui E sono molto belle Poi E eh, volevo dirvi che questa farm sta producendo come vedete qui è vuota perché l'ho svuotata qui come vi avevo detto l'altra volta mh, mettevo qualcosa ma non avrei fatto moltissimo mentre invece qui perché è rotto non lo so ma credo siano gli animali ho fatto una piccola farm non automatica di meloni se avete visto il mio altro video vi è, avevo detto che nella 1.13 o su PE perché non si capisce bene Non funziona E non so perché non funziona eh, Se non l'avete visto andatevela a recuperare Ma vi dico, vi dico soltanto che la farma di meloni automatica non funziona Volevo farla qui però Alla fine non ce l'ho fatta eh, Poi <ride> Perché finiscono il pozzo perché mi si sbala la visuale aiuto un'altra cosa che ho fatto è qui ho aggiunto questa botola e ho fatto una cantina piccolissima Dove però adesso ottengo praticamente niente e in questo video volevo provare un po' ad abbellirla mettendo dei dettagli molto carini Ehm. Ah, poi dopo, non so se avevo già fatto vedere, ma ho incantato il tridente. E poi un'altra cosa che ho fatto è una farm qua, qua dietro, di alghe. Un pappagallo. Che tra l'altro sono già cresciute tutte perché crescono molto velocemente. E ho fatto questa farm di alghe. E si può fare anche automatica, ma non ci ho ancora pensato. Probabilmente basterà mettere un pistone qui che distrugge. No. Non funziona così stranamente. Perché, non so perché, ma a quanto pare non cadono. Vabbè, noi recuperiamole. E ripiantiamole. Tanto. E... Man mano che crescono, queste, oh, queste alghe possono essere raccolte oh, un uovo. E l'ho già anche lanciato. Wow. Quante cose che sto trovando. E... Possono essere raccolte e poi dopo essere messe nella fornace. E... Mettendole nella fornace si formano delle. delle alghe. Che si chiamano alghe essiccate adesso dormiamo e queste alghe essiccate possono essere sia mangiate oppure fare un blocco di alghe essiccata che non è molto bello esteticamente ehm, poi un'altra cosa ehm, adesso qui ho oh, ho messo due casse, qui ci sono tutte le cose che ho scavato, le pietre tutte catalogate, pietra, ghiaia ehm, e tutte le varie pietre, la pietra, quella, quella cotta lì, la pietra liscia. Mentre qui, come potete vedere, sono andato molto avanti, ho scavato tantissimo e ho trovato 15 diamanti. Eh, oggi in questo video faremo qualcosa con questi diamanti poi comunque come potete vedere ho anche scavato molto altro qui ho tanta lapislazuli, tanto carbone tanta pietra rossa che oddio non so neanche più cosa fare e basta e basta sballarsi visuale Chiudiamo queste porte perché mi dà fastidio vederle aperte e, e boom ho finito le cose da dire quindi prima di tutto, ah volevo far vedere come incazzano tutti i miei oggetti e anche il piccone, ma l'ho finito. Eh... Allora, ma basta visuale. Qui, ecco così magari va già un po' meglio. Allora, vediamo cosa possiamo fare con questo, allora dei bastoni, oh che bello vedere le cose in diamante qui Facciamo una spada, un piccolo l'avevamo già fatto, poi eh, i pezzi di armatura e il cappello Quindi abbiamo sprecato tutti i nostri diamanti, ma non è, possiamo anche dire di non averli sprecati Veniamo qui e troviamo dei buoni incantamenti. Avrei preferito portarlo un po' più avanti ma a quanto pare. Quindi spine, buono. Qui protezione dai proiettili. E affilatezza, questo sì è buonissimo. Ce la mettiamo qui e queste spade qua la useremo poi per farmare. Qui ci mettiamo i pezzi in diamanti o come, come si viene belli dopo con l'armatura. E andiamo a posare i nostri pezzi di armatura qua in casa. Posiamo anche la pislazzoliva. I bastoni ce li teniamo ancora. E posiamo anche le, la spada. Eh, ho finito le frecce. Non me ne ero reso conto. Allora troviamo un design per fare qua sotto. Quindi io prima di tutto... Allora. Qui possiamo andare qua all'infinito quanto vogliamo. E perché c'è un buco lì. Mi dà molto fastidio. Quindi scaviamo qui e copriamo. Qua sopra facciamo un soffitto cioè non scaviamo facciamo direttamente soffitto e cerchiamo tipo qualche design bello quindi io mi porterei sotto una crafting eccola poi questo legno questo legno mm, vorrei portarmi sotto il quarzo ma non so anche i magma block però spezza un attimo, io non mi ricordo se li avevo presi magma block. Tecnicamente li, avrei pre li avevo presi però Vabbè non vado nel nether. E... Non mi ricordo che c'era questa pianta. Vabbè. Salutiamo la nostra bellissima casa e andiamo sotto. Ciao casa, ho aperto una cassa <ride> Va bene, allora Iniziamo a posizionare la crafting qua vicino a questa cassa Così se abbiamo bisogno di roba ce l'abbiamo anche qui Questa roba credo che non la useremo Poi, allora Facciamo tanta roba così Ne facciamo direi 64 mi sembrava di aver preso tutti i blocchi vabbè poi un'altra cosa forse ah eccoli qua forse non ve l'avevo ancora detto ma nella 1.13 usando l'ascia si possono scortecciare i blocchi eh, come vedete e, mh, scortecciando questi blocchi si può avere il blocco senza la corteccia Naturalmente voi l'avevate già visto su Si può avere il blocco scortecciato Che a quanto pare è molto bello Cioè a me piace molto Nella 1.13 hanno aggiunto anche questi blocchi qua Con tutta la corteccia E mi piacciono molto ma mm, Non so come si craftano Allora Stavo pensando di fare un design non così, ma così, mettere tutti i blocchi così, anche qui e continuare così, poi invece qui Aspetta è vero, qui non devo mettere il blocco perché qui ci deve poi essere il soffitto che sto ancora pensando come fare. Volevo fare anche alcuni design con eh, i magma block, però eh, come vi ho detto prima non ce li ho, non so perché. E Sembra che ci stia bene. Mm, proviamo. Sì, dai, diciamo che ci sta. Mm, beh sì, più o meno ci sta. Poi, con queste, volevo tipo fare delle cose così, sia qui che qui, a tipo richiamare una specie di muro, però... Non so se farlo così perché stavo pensando. Vabbè questa parte ve la taglierò tutta dove costruisco. Perché ci devo bene pensare. Eh, vi farò vedere, forse verterrò alcune clip ma toglierò tutto. Allora ragazzi ho finito di mettere a posto qui. E adesso vi faccio vedere com'è venuto, preparatevi perché è venuto molto bene, già da qui potrete vedere qualcosa ma eccoci qua nella nostra futura cantina. Come potete vedere ho fatto molti dettagli, allora volevo anche dirvi che qui ho allargato perché sennò mi dà fastidio che non, non c'entrava bene con la stanza, poi qui ho messo tutti degli scalini anche qua sotto ho messo tutti degli scalini girati e non girati cioè girati da una parte dall'altra negli angoli ho messo i blocchi interi e invece qui ho messo ma perché continuo a mettermi shift e basta qui ho messo eh, tutti i, questo design che vi avevo già fatto vedere prima e, avevo, e ho messo anche il um, Qui in centro l'ho messo girati. Eh, questa cosa qui è venuta totalmente a caso. Stavo facendo tutte le colonne così. E poi dopo per sbaglio ne ho messo uno così. E ho detto, mmm, ci sta bene, lasciamoli tutti così. Ed è venuto totalmente a caso. Poi un pavimento l'ho fatto di betulla. Anche qui di betulla scortecciata. Eh, ma basta mettersi in shift. Cioè. Questa cosa che devono correggere è che ogni tanto si mette il shift a caso. Poi dopo qui ho messo anche un blocco di betulla, di legno. Qui ho messo questa terracotta rossa che volevo fare arancione, però eh, non avevo il giallo. Cioè potevo farlo, ma ho detto boh, non ci voglio. E l'ho fatto così. Invece per dare una sensazione di spazio in più, qui ci sono delle lastre di di abete eh, ah si sì, poi dopo ho messo dei, dei bottoni di betulla mm, questo video finisce così eh, ditemi nei commenti se vi piace come al solito e eh, eh, ciao a tutti ragazzi perché mi si sballa visuale ciao